Non farlo, no, non farlo. <ride> Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Siamo a Moneglia, dietro di me, il mare. Siamo venuti qua, io e la Bea, a goderci gli ultimi giorni di vacanza di mare. Proprio perché domani partiamo e andiamo a Val di Sole. Perché ci sono i mondiali di Downing, ragazzi. In realtà sono emozionato sia perché devo commentare, come al solito, live con Marco Fontana. Ma anche perché non ho mai visto davvero girare tutti gli atleti di Coppa del Mondo. Purtroppo, come al solito, dovrò portarmi dietro quell'essere lì non ti va niente non va niente alborretto dove sei? comunque ne approfitto ragazzi in questo video per rispondere anche alla domanda che mi avete fatto in tantissimi su instagram anche qua su youtube perché non sono andato a fare le gare che ci sono state qualche tempo fa il red bull roof ride e il copen ride guardate il video e lo scopriremo. Non perdiamo tempo ragazzi Perché qua in questo video c'è una mega novità Magliette, felpe Finalmente ah, sono disponibili ragazzi Bensì due tipi di magliette e una felpa E poi anche aggiornamento anche so dei the... guanti <musica> In tutte le magliette o felpe c'è il mio logo coordinato con dei fulmini Proprio perché Forn ha questo logo Quindi volevamo dare proprio il senso di collegamento tra i due brand Il mio brand e il brand di Forn I've been winning like why me Qui abbiamo fatto il mio logo in centro viola Tocco di classe ragazzi Maglietta finta Cioè non è vera ragazzi questa Un pezzo di maglietta finto che straborda dalla felpa E l'altra cosa che abbiamo proprio pensato Perché vogliamo che sia utilizzata anche per andare in bici Che è felpa con cappuccio ma senza la classica tascona davanti Per chi fa tanti trick sa benissimo che la tasca di solito si incastra nel manubrio Quindi non la volevamo La finta maglia sotto l'abbiamo pensata coordinata con la maglia principale Che ha il mio logo qui e tutti i fulmini. Dall'altra parte Eddie però prima di girare mi devo cambiare la felpa Perché ne ho portata una Siccome voglio esporla in questi mondiali di, di sole, Perché è un'anteprima uh. Ok ragazzi Voi non fate caso a questa In descrizione ragazzi trovate Maglie, felpe e i guanti nuovi Quindi adesso Non me lo dovete più chiedere Sono in descrizione o sul sito form per chi se lo stesse chiedendo Le grafiche del guanto non sono cambiate Sono le stesse ma c'è una piccola miglioria I miei loghettini adesso Sono in silicone ma non è a caso Ragazzi perché mi ha detto Fede di Forn Che il silicone serve per migliorare La calzatura una volta che il guanto È stato già usato oh, Mi piacere saluto Pana Grande <ride> Allora il signor Eddie oggi ci fa da guida eh, va bene? Uh! Ragazzi passare dalla Liguria a girare direttamente qua è una figata No foot eh No foot uh! ti salutano! Saluta Toto! Chi è che saluta? Tu mi devi spiegare come è possibile che quando sono venuto a luglio faceva più caldo che ad agosto! Ma io adesso giro così! D Aspetta! Come? Non giudicatemi vi prego. prego! Giri così! Ma perché hai visto qualcosa di strano per caso? Tu non gireresti così sei freddo! Vada Toto! Dada un guardato strano è lì normale! E' bello Vesco Sasto! Oh, che, che rischia! C'è uno step up e dobbiamo fare step up manual fino al panettone successivo Se viene alla prima, dopo ti do una caramella C'è l'arrietta! Oh, oh, oh c'è Tutte e due l'abbiamo fatto! Cazzo, alla quello oh, oh my god! Ma cazzo, ma cazzo. Adesso su quello dobbiamo arrivare mai in Cina. Eh. In Cina. Vai Andy in oh my, god. Oh my god. che era Hai rirotto la forzella No ma va No, no va bene <ride> eh, Abbiamo fatto un bel pacco adesso È proprio Ok niente allora A sto giro ragazzi Siccome prima abbiamo fatto manuale la prima Adesso si prova a stoppi Ah oh, Un po' fail oh, forza, <susurra> oh, oh, oh, Bastardo Ma fregato Adesso devo rifarlo Almeno fini te Oh, bastardo, allora per, per questa volta, siccome sei un piccolo bastardello, eh, ti decreto vincitore di questo stoppi. Complimenti, mamma mia, grazie, grazie. Applaudite per piacere. Bravo! Grazie, grazie, champagne. Giorno 2 a Val di Sole, ragazzi. O meglio, ieri siamo andati a girare a Tonale. Oggi siamo a Val di Sole e siamo, ragazzi, nella stessa identica stanza di quando ero venuto qui con l'Alboreto e Ricky. Lo senti? Hai tenuto la scuaggina di Albi? Abbiamo cambiato outfit, magliettina viola perché dobbiamo sfoggiarla nei paddock là in fondo di Val di Sole dove oggi sarò commentatore ufficiale dei mondiali di Downy ragazzi insieme a Marco Fontana Bea? Lo senti? La senti la mia voce? Che è già nasale di suo, ma oggi ragazzi è ancora più nasale perché non lo so, venendo in qui dalla Liguria ieri mi si è tappato completamente il naso, poi probabilmente perché faceva freddo, come avete visto ieri a Tonale, boh, mi sono intasato. Noi adesso ragazzi dobbiamo lasciare l'albergo, andremo a vedere un po' di prove, perché che ci crediate o no, questo è il mio primo mondiale di downhill dal vivo. Minchia che bomba! Sono High Beast adesso. High Beast. Alboreto muto. Aye! Qui è l'ingresso. Quello di classe, la maglietta che esce e finta. Infatti questa è, finta. è tanta roba, tanta roba. tra poco, grazie mille Gru ragazzi ci vediamo la vediamo prossima ciao, ciao. sono carichi ragazzi sono fuori sono da carico, ma penso più Mario. di un'ora no, eh, comunque non ho vinto io eh, la Dauline l'ha vinto qualcun eh. altro Bene ragazzi abbiamo fatto anche un po' di foto Ci siamo concessi un po' anche a tutti i fan Veramente è oh, fighissimo essere qua a Val di Sole E vedere tutta questa gente Soprattutto incontrare finalmente qualcuno di voi Uno dei primi eventi pubblici a cui partecipo quest'anno Non vedo l'ora di poter organizzare qualcosa tutti assieme ma se siete arrivati a questo punto ragazzi volete sapere perché non ho partecipato ai contest oro che ad agosto hanno fatto Red Bull Roof Ride, Red Bull Copper Ride. Ragazzi la risposta è molto semplice. In realtà a questi eventi ci si diverte perché poi voi vedete i video e sembra tutto molto divertente, sembra una festa quasi. Però dall'altra parte è anche molto rischioso sempre E partecipare a eventi nuovi dove i salti non sono mai stati provati. In un momento in cui di punti in realtà non ne ho bisogno perché sono terzo nel campionato del mondo e sono già invitato a tutti gli eventi Crankworx stanno e il mio focus è proprio partecipare ai crankworks, per me era soltanto un rischio e anche un sovraccarico anche perché tutto quello che vedete i video, i video di Red Bull tutto il lavoro che c'è dietro al park è tutto lavoro e veramente di tempo libero non ne ho, quindi ho preferito piuttosto prendermi una settimana di vacanza andarmene via invece che andare a un contest che comunque non ero così motivato a fare, come rider ho imparato anche a sapermi valutare, a saper valutare se è il caso di andare a un contest e rischiare e andare con la testa per fare un contest oppure andare lì per partecipare ecco in questo caso sarei andato per partecipare e non aveva senso quindi ragazzi direi che da Val di Sole è veramente tutto le magliette sono uscite finalmente felpe, magliette e guanti ragazzi perché tantissimi mi avete chiesto anche guanti sono tornati disponibili mi raccomando link in descrizione o sul sito di Forn trovate comunque la mia pagina dedicata a tutti i miei prodotti grazie mille di aver visto questo video iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ma ormai non c'è bisogno di dirlo Oh, <laughs> I, <laughs> I, <laughs> I, <laughs> I just wanna <laughs> eat, save a spot at the table Beast with the slap, hit myself on the map, you long with the wind, but we knowin' that it's cap Five hour flights, couple nights at the flat To be real, could you see me making moves while I'm at? I'm still on the grind, limit time when I chat